Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, oggi voglio parlare con voi di risparmio, come risparmiare lo stipendio e cosa iniziare a fare da oggi per cominciare a risparmiare migliaia di euro l'anno. Resta con me. Se non mi conosci, mi chiamo Daniele, in questo canale parlo di e commerce shipping e finanza personale. Oggi andremo a parlare del, dello stipendio, come risparmiare, come, come mettere soldi di lato, come accumulare migliaia e migliaia di euro in banca senza eh, troppi sforzi, ne a parlare del mindset, eh, una mentalità da avere per iniziare a risparmiare, visto che è un argomento che vedo che, che è di comune difficoltà a molte persone. Però prima di procedere ti voglio semplicemente chiedere di iscriverti al mio canale se ti piacciono i miei contenuti e magari mettere like al video. Mi aiuterai a farmi conoscere sempre più da YouTube e tutti voi. Detto questo, ragazzi, procediamo subito. Vorrei fare delle piccole riflessioni prima di addentrarci nei consigli pratici inoltre resta fino alla fine in questo video perché condividerò con te un modo per guadagnare immediatamente 40 euro a mettere nei tuoi risparmi personali assolutamente facile e alla portata di tutti ma iniziamo un attimo parlando di risparmio delle persone perché le, pers le persone perché noi tutti abbiamo così tante difficoltà a risparmiare il problema è una questione di mentalità quando andiamo a scuola eh, vediamo che ci insegnano disegno tecnico, ci insegnano religione, ci insegnano un po' tutte le materie di 360 gradi però io non ho mai visto una scuola dove insegnano a gestire i soldi com'è possibile? visto che i soldi sono alla base della società, alla base della nostra esistenza eh, quindi dove impariamo? a gestire i soldi, ovviamente non avendo nessun punto di riferimento esterno, eh, impariamo a gestire i nostri soldi quando sono bambini, dai nostri genitori. Quindi se abbiamo genitori eh, passimoniosi per, per genitori che risparmiano, genitori che sanno gestire i flussi di denaro, ovviamente cresceremo anche noi risparmiatori, cresceremo anche noi investitori, ma se invece abbiamo genitori che non hanno una buona abitudine di Gestione del denaro, eh, speppiano il denaro in investimenti sbagliati o speppiano il denaro in flussi che non sanno gestire, e ovvio che cresceremo anche noi con, quella, con quelle mancanze, con quelle incapacità gestionale. Ecco perché diciamo, le persone che hanno genitori che non sanno gestire il denaro anche loro poi sanno, avranno problemi forti di, di denaro, ed ecco perché persone che hanno genitori che bene o male gestiscono il denaro oppure i genitori che sono imprenditori anche loro avranno quasi sicuramente ottime capacità in futuro di gestire il denaro quindi è una pressione di mentalità alla base per poter risparmiare quindi, e poter andare ad agire su questo dobbiamo innanzitutto modificare le nostre credenze le nostre, eh, le, le nostre convinzioni sul denaro eh, ma detto questo, fatta questa piccola riflessione Andiamo a parlare un attimo di cosa, eh, di cosa si fa di sbagliato con il denaro quando non si riesce a risparmiare. Mm, fatta la premessa di prima, se noi andiamo ad analizzare le persone che stiamo non, non avere soldi, le persone che sono sicuramente senza soldi, attenzione, non sto parlando di quelli che magari hanno situazioni particolari, situazioni mediche o non hanno lavoro, che comunque è un problema già quello di per sé. Eh, ma persone che guadagnano hanno uno stipendio e non, non hanno mai un euro di lato. In inglese si chiama living pay slip by pay slip: cioè vivere uno stipendio alla volta, cosa gravissima, perché queste persone basta un ritardo nello stipendio o basta mh, qualsiasi imprevisto magari la macchina si rompe una bolletta più alta ed entrano totalmente in crisi se noi andiamo ad analizzare queste persone vediamo dei partner comuni la maggior parte sono persone fumatrici, la maggior parte sono persone che eh, si bevono il caffè tutti i giorni a base prendono la tutti i giorni a bar che hanno diversi abbonamenti Netflix, Spotify, eccetera Cioè, veramente, se voi andate a parlare con queste persone ne prendete 5, 6 dei vostri amici o conoscenti che hanno sempre problemi di soldi vedrete tutti questi partner eh, comportamentali ma perché? se tu poi vai a chiedergli perché scusa, hai problemi di soldi e, hai, e fai colazione al bar tutti i giorni mangi al bar tutti i giorni mangi al ristorante al bar tutti i giorni se non quello che ti rispondono la maggior parte delle volte queste persone sono, e eh vabbè, mi devo passare a qualche piacere della vita, se no cosa mi resta? Ecco, qua andiamo nella mentalità di cui parlavo prima, sicuramente questo comportamento è stato ereditato da altre figure quando loro erano bambini. Ora, lasciando stare un attimo l'analisi psicologica e l'analisi comportamentale di queste persone. Andiamo un attimo nella pratica su come possiamo risparmiare. Allora, innanzitutto, ovviamente, dobbiamo cambiare mentalità perché se noi fumiamo le sigarette, se noi beviamo il caffè andiamo a conteggiare tutte queste piccole cose, diventano grandi cose ogni mese. Dobbiamo essere consapevoli: una persona che fuma un pacco di sigarette al giorno sta bruciando più o meno 180-200 euro al mese solo in sigarette, senza ovviamente il danno maggiore che è la salute. Una persona che. A colazione e mangia a bar tutte le mattine sta bruciando più o meno 100 euro al mese, ok? Questo dobbiamo esserne consapevoli: se tu hai uno stipendio di 1300 euro e ne spendi 100 per fare colazione a bar, ne stai bruciando il 10%, ok? Se tu hai uno stipendio di 1300 per fare colazione a bar e fumi, stai bruciando il 26-28% del tuo stipendio il 26-28% del tuo stipendio solo per fare colazione e fumare è ovvio, è ovvio che non ci arrivi a fine mese è ovvio quindi, cosa dobbiamo fare? prima di tutto, ovviamente dobbiamo togliere le cattive abitudini ragazzi seconda cosa, dobbiamo metterci in testa che i piccoli piaceri della vita non sono prendersi il caffè a bar, fare colazione a bar non sono eh, farsi 2-3-5 due, due, abbonamenti diversi non sono questi i tuoi piaceri della vita, ragazzi. Sono queste scuse. Scuse per non agire. Ok? Se guadagni 1000 euro al mese e ti fai 50 euro di contratto Sky, non è un tuo piacere. devi puoi fare a meno. C'è lo streaming, ci sono tante risorse gratuite, ok? Non te lo puoi permettere. Non puoi bruciare il 5% del tuo stipendio per guardarti Sky. Ragazzi, non è assolutamente contemplato. Dobbiamo prima capire di questo. Eh, se, voglio, se voglio fare colazione a bar posso farla una volta a settimana non c'è bisogno di farla 7 su 7 mentre vado al lavoro o per qualsiasi altro motivo già scendo da una spesa di 100 euro al mese a 15 euro al mese se la faccio una volta a settimana c'è molta differenza ragazzi eh, sono a 750 euro l'anno di risparmio e questo, voi dovete ragionare a lungo termine detto questo andiamo a vedere un attimo i consigli pratici su come risparmiare. Allora, ovviamente la prima cosa che dobbiamo fare è tagliare le spese, questo l'abbiamo detto. Una volta che vi entra lo stipendio, 1.200 euro, cosa dobbiamo fare? Ovviamente sono cifre casuali. Eh, prima cosa dobbiamo risparmiare il 10%, dobbiamo avere finta che non lo prendiamo. Non mi interessa se è fitto, se è muto, se, se hai rate, se hai dici le spese non le puoi tagliare più così. Tu il 10% che ti entra lo devi togliere devi fare finta che non esiste. A tal proposito vi consiglio, stavo dimenticando, la lettura di questo libro, che è L'uomo più ricco di Babilonia, che è molto leggera come lettura, è una storiella, molti di voi sicuramente la conosceranno, che vi spiega una storia molto pratica su come iniziare a cambiare mentalità per il risparmio e vi dà suggerimenti pratici per iniziare. Non è l'argomento del video, il libro, però vi consiglio di leggerlo. Eh, detto questo, come, cosa possiamo fare Quindi per togliere il 10%? Prima cosa, se, non, se hai solo un conto in banca, ti consiglio di aprirne un altro Perché allora, psicologicamente, il nostro cervello, eh, se vede dei soldi disponibili in un modo accessibile e facilmente, sarà portato a spenderli Quindi cosa devi fare? Quando ti ottenendo lo stipendio, tu il 10% dovresti girare un altro conto in banca, direttamente, senza doverlo vedere apri un conto online, ci cioè sono tantissimi gratuiti quindi non spendere, anche questo risparmio non spendere per avere un conto in banca un, un conto in banca gratuito e ti consiglio è BuddyBank del circuito Unicredit tra l'altro se ti registri con il link che ti lascio in descrizione ti accreditano entro 7-10 giorni 40 euro gratuitamente senza fare assolutamente niente 40 euro ti accreditano anche a me quindi se ti vuoi avere un conto in banca BuddyBank è un'ottima soluzione Spesa zero, nessun costo fisso e 40 euro te li trovi la prossima settimana già accreditati. Non c'è bisogno di eh, fare nessun versamento non c'è bisogno di fare nessun movimento. Lo apri e ti accreditano i 40 euro gratuiti. Quindi, una volta che hai aperto un secondo conto in banca, quando ti entra lo stipendio, tu devi mettere un bonifico automatico mensile nel giorno che lo stipendio verso un nuovo conto in banca del 10% del tuo stipendio quindi se guadagni 1000, 100 lo dovete mettere in quel conto in banca il bancomat di, di quel conto in banca lo devi mettere in un posto davvero poco accessibile sicuramente non te lo devi mai portare con te mettilo in un posto dove devi fare fatica per prenderlo per esempio puoi prendere un barattolo, questo è un trucco lo riempi di acqua, gli metti i bancomat dentro e lo metti in congelatore in modo che si creerà un blocco di ghiaccio attorno al bancomat e tu per prenderlo ovviamente non potrai prenderlo immediatamente ma dovrai passare almeno un giorno questo ovviamente si tratta di trucchi mentali estremi che non sono praticamente estremi ma se hai dei, un comportamento di acquisto compulsivo queste cose ti aiutano perché prima di prendere questi quei soldi dobbiamo fare un sacco di sforzo, dobbiamo fare un sacco di azioni, quindi il nostro cervello ha il tempo di elaborare, quell'acquisto che dobbiamo fare e sicuramente capire che non è necessario. Voi ragazzi, conoscete qualcuno che sia mai morto di fame? Io no, ragazzi, veramente io non conosco nessuno che sia morto di fame, gente che ha problemi economici ce n'è, ma io non ho mai sentito il telegiornale è morto di fame tizio, ragazzi, non si muore di fame cioè in un modo o nell'altro perché che quando siamo messe alle strette che abbiamo meno soldi il nostro cervello si aziona azionandosi troverà sempre una nuova, una nuova strada, una nuova via una nuova risoluzione al problema economico quindi se voi fate finta che quei soldi non li state risparmiando ma ve li tagliano, ok? domani viene il mio datore di lavoro e gli dice tu non guadagni più 1000, ne guadagni 850 non muori di fame, ne sono sicuro il tuo cervello troverà una soluzione, creerà una nuova entrata o taglierà delle spese superflue perché? Perché vi siete costretti. Quindi non morite di fame, voi dovete mettervi nella condizione che voi siete costretti a risparmiare. Questo è il primo passo. Una volta che avete cominciato a risparmiare, il secondo passo, ovviamente, è cominciare a risparmiare ancora di più. Man mano che tagliate le spese, dovete trovare aree della vostra vita dove potete risparmiare di più. Ed è sempre possibile risparmiare, credetemi, in qualsiasi caso. Io non ho mai conosciuto una persona che non abbia la possibilità di risparmiare. Ora, una volta che avete iniziato a risparmiare, ovviamente dovete andare a creare un conto abbastanza pieno per le emergenze. Io consiglio sempre di avere almeno un anno di stipendi, non di stipendi, di stile di vita messo di lato quindi se tu per vivere hai bisogno di 800 euro al mese cifra a caso dovrai avere almeno circa 9.600 euro in banca questo perché se perdi il lavoro se c'è un'emergenza sarai sempre coperto e per fare questo ovviamente dobbiamo si sì, risparmiare dobbiamo anche velocizzare il processo devi cominciare a crearti delle entrate o nuovi metodi di guadagno o nuove strategie se sei completamente attento ci sono tanti modi per iniziare a accumulare piccoli soldi, eh, puoi iniziare a fare un business, puoi iniziare a investire i tuoi soldi in, in azioni con dividendi, investire i tuoi soldi in rendimenti più o meno sicuri, eh, ovviamente devi essere pronto anche alle eventuali perdite. Puoi creare dei bonus, per esempio ci sono le banche, come ho detto prima, ce ne sono tantissime che ti danno dei bonus benvenuti puoi anche accumulare circa 400-500 euro l'anno aprendo e chiudendo i conti per prendere il bonus ci sono tantissime persone che lo fanno, io l'ho fatto fra un paio di anni e in poche aperture riuscivo a accumulare 400-500 euro e ovviamente tutto questo vale a il tuo conto dopo che hai fatto tutto questo hai un distretto di risparmio quello che devi fare è accrescere le tue competenze prendi i soldi e investi nelle tue competenze Paga un consulente, paga un corso, vai all'università, fai quello che vuoi, accresci le tue competenze perché se non hai competenze non troverai, non troverai nuovi flussi di denaro, non troverai nuovi metodi di guadagno. Un'altra cosa che puoi fare, anzi che devi fare, è tracciare tutte le tue spese. Quindi ogni euro che esce dalla tua tasca... Lo devi tracciare. Ti puoi scaricare un'applicazione, ce ne sono diverse. Gestione budget le trovi sull'Apple Store o sul Play Store di Android, eh, cerca budget, cerca risparmio. Queste parole chiave, troverai decine di applicazioni gratuite dove potrai gestire tutte le tue entrate e le tue uscite. Perché se tu non sai dove finiscono i tuoi soldi, non sai come risparmiare. Se tu non sai che ti escono 500 euro al mese perché ovviamente spendendo 5 qua, 10 là, 2 qua e non le tracci non sai dove finiscono i tuoi soldi tu devi sapere dove finiscono i tuoi soldi per il divertimento, dove finiscono i tuoi soldi per le spese fisse dove finiscono i tuoi soldi per il cibo, per tutto quello che, che hai e che spendi devi sapere dove finiscono una volta che tu hai un quadro dettagliato di dove finiscono i tuoi soldi potrai cominciare a tagliare ovviamente ragazzi potremmo stare qua a parlarne per ore il video è diventato già abbastanza lungo, spero però che vi sia stato di ispirazione e che possiate iniziare a risparmiare grazie a questi piccoli suggerimenti e mindset che vi ho cercato di comunicarvi. Vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettere like al video per aiutarmi a crescere. Grazie di avermi seguito fino a qua. Ciao, alla prossima!